Buongiorno a tutti ragazzi, per la lezione sul massimo comune divisore di oggi andremo in Africa, proprio nel centro, nel sud-est dell'Angola. Ciao a tutti, benvenuti in Angola, noi siamo della popolazione dei ciocque e la sera intorno al fuoco o di giorno sotto l'ombra di un albero amiamo riunirci per ascoltare i cantastorie che accompagnano le loro leggende, le loro favole o i loro indovinelli, con particolari disegni sulla sabbia chiamati lusona. Ora ve ne mostro alcuni. Ora guardiamo il cantastorie che ci mostra come si realizza un lusona. È una tartaruga! Potremmo tracciarne altri e otterremo altri animali, ma la cosa fantastica è un'altra. I Lusona sono importanti in matematica perché vi permettono di ricavare il massimo comune divisore fra due numeri senza ricorrere alla scomposizione in fattori primi. Vediamo ora le regole per costruirli. Munitevi di carta e penna e seguitemi passo passo. Fissati due numeri interi, prendiamo ad esempio 3 e 6, la prima regola dice di disegnare un rettangolo la cui base è doppia di 6, quindi 12 quadretti, e l'altezza è doppia di 3, quindi 6 quadretti. All'interno di questo rettangolo bisogna costruire un reticolo di punti come in figura, formato in orizzontale da 6 punti e in verticale da 3, avendo così 18 punti in totale. Per la seconda regola invece bisogna scegliere un punto sul bordo del rettangolo che si trovi in corrispondenza di uno dei punti del reticolo. Dal punto A dobbiamo iniziare a disegnare la nostra linea. Il segmento deve essere inclinato di 45 gradi rispetto al bordo. Tagliamo quindi a metà il quadretto, fino ad arrivare ad un altro lato del rettangolo, nel punto B. Da qui bisogna tracciare un altro segmento, sempre inclinato di 45 gradi rispetto al lato in cui ci troviamo, fino ad arrivare a C, un altro punto del bordo. Si procede in questo modo fino a quando non saremo tornati al punto di partenza. Ogni volta che la poligonale si chiude, Considero un altro punto sul bordo del rettangolo come all'inizio, da cui far partire la successiva. Seguendo le regole che abbiamo appena detto, otteniamo quindi un'altra poligonale. E proseguiamo in questo modo finché non abbiamo racchiuso tutti i punti del reticolo. Adesso che abbiamo capito come si costruisce ogni lusona, analizziamo altri esempi. Potete costruire una tabella come la mia, dove P è il primo numero intero, Q è il secondo numero intero, ed n è il numero di poligonali necessarie per racchiudere il reticolo di punti considerato. Partiamo dall'usone appena costruito, con P uguale a 3 e Q uguale a 6. Qua servono esattamente tre poligonali per racchiudere il reticolo, infatti n uguale a 3. Prendendo ora P uguale a 3 e Q uguale a 4, si osserva che è necessaria un'unica poligonale per racchiudere i punti, infatti n è uguale a 1. Prendendo P e Q uguali a 3, sono necessarie esattamente 3 poligonali. Invece, prendendo P uguale a 5 e Q uguale a 10, si osserva dal grafico che le poligonali necessarie sono esattamente 5. Dunque capiamo che è possibile costruire dell'usona anche per numeri P e Q più grandi. Infine, prendendo P uguale a 4 e Q uguale a 5, come nel caso p uguale a 3 e q uguale a 4, è necessaria un'unica poligonale e, infatti, n è uguale a 1. Ma allora, qual è la relazione che lega p, q, n con il massimo comune divisore? n, il numero di poligonali necessario per racchiudere tutti i punti del reticolo, è esattamente il massimo comune divisore dei due numeri p e q. Infatti 3 è proprio l'MCD tra 3 e 6, così come lo è 1 tra 3 e 4, e tutti gli altri. E per finire, guardate qui. Osserviamo meglio i due disegni di prima. Noi sappiamo che il massimo comune divisore tra 3 e 4 e quello tra 4 e 5 è 1. E se prendessimo numeri più grandi? Questi disegni ci permettono di verificare se due numeri, anche molto grandi, sono primi tra loro. Perché significa che per racchiudere tutti i punti servirà soltanto una poligonale. Arrivederci ragazzi! Provate anche voi a disegnare i sona sulla sabbia. E vedrete che la matematica è più divertente di come sembra.